Ci siamo finalmente, primo giorno di lavoro. Siamo atterrati da Crino, io e l'amico Matley e quindi adesso iniziamo le lavorazioni. Il primo giorno in Crino. Siamo andati a prendere i pannelli per creare la parte decorativa e tutto il telaio lo andremo a realizzare in, uh, in tubolari di acciaio 30x20 con le mani nei cappelli già dall'inizio ragazzi la prossima volta organizziamoci meglio raccomando. è un tubolare che eh, ci mettiamo bene, bene. dentro un dado per esempio, noi il bullone non l'abbiamo preso perché non sapendo, magari se ce l'hai qua, qualcosa del genere, un bullone M20, M20, m 16 m per questo che volevo parlare con te. Ho conosciuto un nuovo amico, Rocco, che ci ha dato un enorme supporto per quanto riguarda delle parti particolari. Ci ha realizzato dei pezzi al tornio. Ma... Sì, no, facciamo... Piccolo, anche perché io non ho messo da lavorare Massimo però tu siete andare a prenderlo vado mi serve una foto da profilo tutti i tre però per realizzare il progetto siamo andati nell'officina di produzione LTI in Crino fortunatamente abbiamo avuto il grandissimo Rocco che è quello che vedete anche nei video di working test che realizziamo qui in Crino che ci ha dato una mano che è stata fondamentale. Sì, la partenza è stata ovviamente lenta in quanto dovevamo pre prepararci le attrezzature, gli strumenti e quindi... Eravamo senza bombola di ossigeno quindi non potevamo respirare. che poi si sono lamentati fin da subito che avevo preso un ugello soltanto cioè l'unico che non ha mai saldato ma andate a comprare le attrezzature per la saldatura il mitico progetto con sketchup cazzo venivano dal suolo delle masse sospese di 15 cm minima da solo <ride> quella da 26 15 centimetri ci dovremmo essere dopo una partenza lenta abbiamo preso le ruote sbagliate e quindi abbiamo deciso di prendere le ruote evergreen cioè le ruote di carriola e quelle sono inconfondibili naturalmente lo stile si vede magliettina blu bello preciso altra cosa some But I gotta tell ya I'm a diamond girl. How much do I want? I think it's a lot. How much have you got? It's my dream, a life of ease. That's just the way, that's just the way I roll. Oh, they bring me taste. Ecco. sistemata la saldatrice siamo partiti a mille signori buon dia a tutti vi ho convocato qui perché i numeri parlano chiaro. Abbiamo fatto un sondaggio presso i nostri clienti che ha rivelato che vogliono una nuova punta. Una punta, come leggo da qui, eh, che possa coniugare la loro voglia di leggerezza e golosità. Sì, vabbè, ma non esiste una punta del genere, uh. dai. Possano asteroide colpirmi. asteroide so colpirmi. sto forando prego non mi disturbare Così ho meritato come si deve, tu un po' qua, tu così le eh, saltature, non andare in profondità, con questo disco qua andiamo a e lo ne finiamo e tiene l'interno. Questa la vuoi dire dire così? Ah, e eh, noi vale parla a millimetro. e eh, io falo a La meccanica si parla a millimetri. E eh, lo so, è vero giusto. Ah, okay. Una volta eri giovane, una volta. Una volta. E eh, pensavoci, ma io è so. io tu quando eri giovane. Perché vuoi fare per che vuoi Che vuoi A tre millimetri, mm. mm. dove lo mettiamo? Tu lo so io sto qua, tu il Quando mi che c'è qua? Quando non ci pariamo. No, è perché dobbiamo parlare come si fa. Come si non. Peppe e Rocco si erano trovati in sintonia fin dal primo minuto bellissima incomprensione tra me e Rocco perché io gli avevo detto 3 centimetri e lui aveva capito giustamente 3 mm. que millimetri no la punta per segnare i fuori è la chicca che mi ha insegnato Rocco ah! quasi non mi sia mai cambiato, in realtà ragazzi ne ho 4 o 5 eh, di questi t-shirt Matteo adesso facciamo così, questo con la ciamplinatura facciamo penetrare bene la santa all'interno sia qua alle due estremità mm. e qui iniziamo a creare il sistema dello stesso, dello con il busso con, con il tubicino che ha creato Rocco e il secondo lo sta creando Rocco mi sembra di capire che in crino si chiamano tutti i rocco per la questione del, del... del E ho provato anche a saldare ragazzi Due minuti soli perché poi il professore ha voluto riprendere in mano la torcia però ho provato anche a saldare Però ragazzi il maestro è il maestro Tipo la V, la V, ok, la candela, perfetto, per fare penetrare perché così guarda, però quasi quasi così sicuramente c'entra nel Vabbè, ma con la stessa candela qua sì, lo... un po più. va bene, allora vogliamo pigliare prima la misura di là, che dici? Eh, vedi quanto e questa, diciamo, è la parte più delicata di tutta la realizzazione perché le ruote, quando sicuramente nel tracciato di Red Bull sarà molto complicato, infatti questi sono i due pezzi che ha realizzato Rocco al Tornio per poter eh, inserire le ruote della carriola. Noi potremmo pure sbordare qua, eh, se qualcosa. Però, eh, guarda, quello lo devi saldare là? No? Eh. Però questo poi si deve bloccare ah, eh. Eh, eh. Come dobbiamo fare, vai. Che poi quel pezzo là vuoto al centro, dove mai l'abbiamo trovato? La, la mia smorfia lì sembrava avessi fatto... no non avevo fatto nulla di quella ma solo Peppino ti fa porare Stavamo ancora lontani dall'obiettivo finale. Allora mettere le gambe stile Non qui sarebbe per me. Con l'amico Simone, che era più, più o meno alto, come il nostro pilota, di cui per ovvie ragioni non vi direi il nome, se no, vi dovrei uccidere tutti. Vabbè, stavamo dicendo, stavamo organizzando su come scegliere. Uh, l'angolazione dello sterzo e come si suol dire l'abbiamo fatta con un metodo scientifico cioè sul posto, <ride> sul, sul posto senza nessuna misurazione. Abbiamo piazzato Simone lì e abbiamo scelto l'angolazione giusta per poter trovare uh, il sistema più adeguato. Secondo me qua siamo troppi. Con sì. oh, la buca. Se vuoi segnati dove, dove, dove, dove c'è la cassetta. Qua. Questo distanto a video. Eh, ma se vuoi si sì. tutto per la cassetta sai che se rimetti con la cassetta. Tu dici che questo lo dobbiamo mangiare un po', ma te, io lo posso pure già, eh. Forse io conveniva mettere un morsetto l'aspetto Per mantenere la scatola. E la scatola di male, ma poi In versione chitarrista non l'avevo mai vista. C'è un po' di tensione, direi, si vivevano degli attimi un po' così potesi. Naturalmente, io no, perché non facevo niente, finish. Alla prossima puntata! Stanchi ma felici! Zolo Grino ti fa forare, sto forando, prego non mi disturbare!